Un bene a tutti voi, è nel nome di Antonio di Padova. Iniziamo questa tredicina in preparazione alla sua grande festa. Cruciamo poi i sermoni più da vicino, ricchi di sapienza, di saggezza e di arricchimento spirituale. I sermoni andoniani presentano dunque uno sguardo attento al dinamismo della vita trinitaria, capace di cogliere e di presentare la peculiarità della funzione salvifica di ognuna delle tre persone. All'interno di questa attenzione trinitaria, nel sermone si trova anzitutto una riflessione sulla persona del Padre, che si caratterizza per il suo essere ripetutamente legata all'esperienza della misericordia. Un noto brano dei sermoni, Antonio definisce l'essere medio, l'essere centro, lo stare in mezzo come la condizione propria di Cristo. Egli sta in mezzo al seno del Padre. Prima della creazione, egli che è stato nel mezzo del grembo della Vergine, in mezzo tra l'asino e il bue e presepe, nel mezzo della croce e il centro di tutta la storia, Egli che è al centro di ogni cuore. A questa centralità teologica del Cristo corrisponde negli scritti antoniani anche una centralità formale, nel senso che la persona del figlio Fatto uomo, centro a cui si riferisce l'intera scrittura è anche il centro di riferimento dell'intera opera dei suoi sermoni. La visione dell'uomo che Antonio delinea nei suoi sermoni è segnata da una fondamentale pubblicità che pone il riconoscimento della sua grandezza e dignità accanto alla considerazione della sua pochezza e fragilità. Si trova all'interno della sua opera la definizione l'uomo come microcosmo, colui che in sé racchiude gli elementi di cui è costituito il mondo. I sermoni infine, quelli domenicali e festivi, consegnano all'uomo di ogni tempo l'immagine più autentica di Antonio di Padova perché raccontano la ricchezza della sua dottrina. Il fascino della sua parola, la semplicità francescana del suo andare tra le gente, ma soprattutto perché sono la confessione vibrante del suo amore appassionato per Cristo, alfeo e omega, principio senza fine dell'esistenza di ogni uomo e di ogni realtà. Preghiamo. Caro Sant'Antonio, ver innamorato della Vergine Santissima, che hai contemplato il capolavoro dell'amore di Dio, che hai saputo dire di lei le loti più belle, che l'hai fatta amare da popolo cristiano, ti chiediamo oggi di pregare per noi perché ci ottenga la luce della grazia, che ci illumini e ci purifichi. Chiedile ancora che ci infiammi con la sua presenza, e ci ottenga di poter giungere all'ineffabile beatitudine del cielo dove lei è stata glorificata nell'anima e nel corpo